inizia male questo video è l'ultimo giorno insieme a questa bestia devo lavarla e ridarla a chi di dovere mi ricordo come se fosse ieri il nostro primo incontro la nostra prima curva assieme mi ricordo come se fosse un mese fa la prima volta che ti ho lavata Ne abbiamo passate tante assieme Ma proprio tante E adesso un'ultima accensione ragazzi Grazie di aver retto a tutti gli atterraggi storti e corti a squadra mia Non ti dimenticherò Non si torna più indietro ragazzi Purtroppo questo è proprio un addio ragazzi Non c'è niente da fare E la moto è, è già andata purtroppo Oh oh uh, ops Oh no no scusate Non volevo far vedere Scusate scusate Scusate, non vi ho spiegato niente ancora Avete ragione, sarete molto confusi Lo sono anch'io, non sto capendo niente Però finalmente sono tornato in moto in strada dopo boh, mille anni Era dai tempi del mio KTM 125 che non andavo in giro in moto in strada Avete visto che ho fatto la patente? Però voi vorrete sapere perché ho un Husqvarna 701 in mano E soprattutto perché sul mio carrello c'erano due moto e non una Prima fatemi raggiungere il buon Ivo e poi ne parliamo Hello, I'm uh, Sinna Toto Giri. Dai Chico, cazzo c'è dentro lì qua? Mi... C'è dentro la cacca dell'alboreto sto camion Kiko Ivo in casa 4, Ivo in casa 4, grazie Eccolo Ah e qui c'è un'altra ma c'è la marmita originale o no? Ah, ecco. Ops. Vabbè. Vabbè. Comparativa. Scusa, chicco. Ma quanto cazzo spara la tua moto? E eh, la madonna. Quella marmitta lì, porco zio, se spara. 15-18, quanto fa? Devo fare benzerella. Qua! Oh come si chiama il posto dove stiamo andando? Colma di tormano. Ma di che cazzo è colma? Ma è colma di che cosa? Ci sono tanti di quei Sormano che mamma mia Cosa? Ah ok ho capito ho capito cosa? Niente il rumore Il tombino LONGAAL Ma Dai ti sei interessato un po' troppo! Eh, secondo voi ragazzi potevamo Accanto Non oggi. prenderci l'acqua Ragazzi voi nel video direte Ma hai lasciato il cross Per prendere motarde E quell'altra moto Che avete visto uh, Secondo te No ragazzi Ovviamente andremo ancora in cross Però siccome mi volevano cambiare La moto da cross Gli ho detto Ma è che ce n'hai una Con due ruote da strada Proprio così Mi ha dato questa moto Il 701 E l'altra da provare un po' Ma vi dirò di più L'altra moto In realtà è un 125 4 tempi Quindi Perfetta per un neofita Neofita Risenti la parola Neofita Neofita. Chi è neofita secondo te? Devo dirlo. No, non dirlo. Lo facciamo vedere direttamente. Ciao ragazzi, questo è il mio nuovo mezzo. Eccoci qua, mi sento un po' a disagio. contando che sono riuscito a flippare la mini moto elettrica. Cerchiamo di non flippare anche questa. Allora, questa è lo squarna okay. No, no, ho sbagliato già nome. Questa è la moto di Alboreto. Si chiama Husqvarna Svarpilen 125 <ride> Ed è perfetto per imparare ad andare in moto Eh No, ma io volevo capire una cosa, scusami Perché tu sulle due ruote col motore? Vorrei sentire quanto mi sudano le mani Ma ho suggerito i guanti, quindi non si può sentire Eh, basta cincischiare, è arrivato il momento Mamma mia, che bestia Come si sale sulla moto? Così, bene poi cosa si fa? sono in che marcia sono? come in che... <ride> come si accende? si gira così? vediamo guarda lì okay. che bello questo quadro digitale c'è okay. scritto che sono in neutro zero gear posso accenderlo? Sì, come si accende vai non si gira? oh come mai non va? prova riprova scusami no non va non va Come oh, no. no si è rotta la moto e non va più io Basta. io io io non ci credo. Cioè, tu pensavi che la, la moto si accendesse come la macchina? E beh, è una chiave. Ah, sì. qua, ecco cos'era. Sì. sì. Sì. Cioè, la, la chiave che si gira per la moto. Ma volta. non si gira mai la chiave. Adesso, come si fa? Si schiaccia la frizione. Così va bene o devo schiacciare? Va bene. Qual è la frizione? Questo è il freno davanti. Questo è il freno dietro. Schiacci la frizione, metti la prima in giù. Sono in prima. accendendo leggermente. Molli la frizione piano piano. Vai. Oh my god! Bello qua, oh! Uh, a uovo si mette, oh! Ma che? Eh, non gli abbiamo detto che per fermarsi bisogna tirare la frizione. Oh, oh, oh. Si fermi! Si eh, fermi! Oh, ci che sei arrivato! arrivato? Eh, ok, lezione numero uno fatta! Dai, facci sentire come sgasi queste marce, prima e seconda e terza. Ragazzi. Troppo, troppo! Puoi spegnerla, vediamo. No, è questo qua. Questo qui, <ride> puoi spegnerla. <Cam> <ride> ok. <ride> ci stava, ma ci stava. Buono, è un trapiccolo mortale sto coso quando prendi buchi <ride> sembra che prendi un Vabbè, posto Fatto piove adesso sì. perfetto possiamo andare a far benzina e poi andare a casa albi con la moto sì. andiamo? Ciao. che idee di merda che c'hai oh tu comunque volevi che andasse così di la verità poi vi chiedete come mai pratico violenza fisica su questo individuo qua cioè primo giorno in moto chiaramente minacciava pioggia perché lo sapevamo tutti allora ci sono gli specchietti mi raccomando albo usiamolo cioè ma proprio la stiamo proprio pendendo. Oh grazie Toto eh Oh sei fortunato eh devo dire. Ma le frecce come si mettono? È scivolosa? Dobbiamo andare dove? Ma porca puttana! Ma c'è l'acqua per terra! Ma c'è l'acqua porca puttana! Ah. Che cazzo vuole? guarda mi sto leggermente cagando sotto ma giusto leggermente nella rotonda c'era l'acqua col sapone cosa stanno facendo l'ho fatta praticamente la facevo più veloce a piedi ragazzi mi raccomando ricordatevi non so se saranno ancora in stock ma con questi guanti non si scivola sul sapone quindi se avete l'occasione comprateli salvano la vita allora è diesel pompa numero dosso i soldi perché è partita Ah, devo spostarmi in velocità andiamo No, la rotonda del sapone E non so perché ma in queste cazzo di pozzanghere C'è il sapone Perché? Me lo spieghi? Mi spieghi perché c'è il sapone per terra? Adesso dove andiamo? Adesso ti faccio vedere una cosa che si fa sempre con gli amici Se guarda oh. Fai così? No No <ride> Dove la cazzo l'ha messo? Bastardo E quindi? Sei proprio un burlone oh, ti tiro uno schiaffo Ormai il re delle fottutissime partenze Vedo che è bastato indicarti eh, il guarda. posteggio Te l'ho indicato non hai neanche detto niente mm. Sei andato a posteggiare Ma però sulla linea vedi qua no? Il posteggio Il nostro eh. giro oggi salvando <ride> il secondo temporale Vi dobbiamo salutare da questo punto Perché non vi facciamo vedere dove abitiamo ovviamente esatto. Ringraziamo Squarna per aver reso questo video possibile que Un saluto Un saluto Ciao ragazzi Ciao